Buongiorno a tutti e tutti, mi chiamo Silvia De Francia, sono ricercatrice in farmacologia al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università di Torino. Partecipo all'edizione torinese di FameLab 2022 come organizzatrice e come parte della giuria. Ma perché oggi partecipare ad un talent show di divulgazione della scienza? Beh, essenzialmente direi per due motivi. Il primo è perché per poterlo fare bisogna essere davvero molto maturi e mature e il secondo è per la forza. Bisogna essere maturi e mature per riuscire a sintetizzare in modo compiuto in soli tre minuti il proprio lavoro di ricerca. E poi bisogna essere forti, bisogna trovare la forza delle parole giuste per arrivare dritti al punto, per entrare nel cuore del pubblico e della giuria per lasciare il segno. Allora vi aspetto l'11 maggio al cubo teatro dell'Off Topic in via Giorgio Pallavicino 35 a Torino. A presto!